Ciao, sono Marco, sono qui in questo posto fantastico che amo definire il mio ufficio insieme al fedelissimo amico a quattro zampe che ci precede. Voglio condividere con te una riflessione che ho fatto dopo aver assistito a una diciamo, discussione tra due persone, due persone che si conoscevano molto bene e quando una ha espresso un giudizio negativo su una performance dell'altra persona, quell'altra persona se l'è presa molto molto male. Questa è una cosa che ci dovrebbe far riflettere. Se vogliamo crescere un po' sono queste le cose su cui dobbiamo riflettere. Perché dovremmo prendercela a male? D'altro canto se ce la prendiamo a male significa che in un modo o nell'altro ci sentiamo feriti. Ed è una situazione ovviamente di disagio. Perché ci dovremmo sentire a disagio? Io non vorrei mai sentirmi a disagio ed è per questo che cerco di fortificarmi il più possibile ma veniamo al punto più specifico dovremmo riflettere quando ci sentiamo feriti dal commento dal giudizio di qualcuno dovremmo riflettere su lo specifico che cosa nello specifico mi ha ferito che cosa nello specifico mi ha dato questa sensazione di disagio su questo dovremmo riflettere perché poi alla fine possiamo sempre dire ma chi se ne frega e il tutto di solito si traduce nel fatto che questa persona, con buone probabilità, ha un impatto forte su di te o su di noi in ogni caso, calziamocela addosso noi tutti quanti ma in ogni caso dobbiamo sempre tener presente che ognuno deve essere libero di avere la propria opinione personale anche se è contraria alla nostra e anche se questa opinione su di noi potrebbe ferirci dovremmo anzi prenderla come una un elemento di feedback per poterci migliorare un po' poi se questa persona per noi ha comunque torto marcio e rimane sul suo punto va bene lo stesso noi sappiamo di essere nel giusto sappiamo che quel che abbiamo fatto è il nostro top di performance, di pensiero di qualunque cosa ti possa venire in mente se sappiamo che abbiamo dato il nostro meglio lasciamo anche criticare gli altri va benissimo lo stesso criticarli in senso negativo ovviamente perché le critiche ovviamente possono essere sia positive che negative quindi possiamo comunque sempre dire chi se ne frega e soprattutto smontare questa nostra sensazione di disagio risalire alle origini da che cosa deriva e crescere perché questo è il modo che noi possiamo usare più velocemente per crescere, o meglio per crescere più velocemente, nessuno potrà ferirti se sei abbastanza forte dentro e se sei chi hai sempre dato il meglio di te. Questa era la riflessione che volevo condividere con te, sperando che possa esserti utile, che possa essere uno spunto di crescita anche per te, come lo è stato per me. Continuo la mia passeggiata insieme al amico a quattro zampe che mi esorta a correre. Abbiamo corso fino adesso, ma lui ha quattro zampe motrici, io ho solo due, quindi capisci che il paragone non regge. Quindi ti dicevo, finiamo la nostra passeggiata, anzi diciamo che siamo a metà, quindi ci manca parecchio prima che la terminiamo, e ti saluto con un abbraccio. Ciao!